Ciao ragazzi, siamo a Rieti, precisamente nel centro d'Italia e con questo video, con questo nuovo video, vogliamo inaugurare tutta una serie di video in vari posti in vari borghi medievali per far conoscere un pochino la storia medievale, un pochino la storia dei vari borghi, anzi, non solo la storia medievale, ma un po' la storia in generale, quindi sia a partire dalla preistoria, se riusciamo a trovare qualche reperto, qualche, insomma, qualche ritrovamento, qualche scavo, fino insomma, ad arrivare a una storia medievale del quale maggiormente ci occupiamo. Grazie e a far poco! Allora ragazzi siamo al centro di Vieti, precisamente nella piazza di San Rufo e da qui come ci dice la storia si contano circa 349 miglia nord e 349 miglia sud per arrivare ai rispettivi punti estremi dell'Italia e 59 miglia o 52 non ricordo sia a destra sia a sinistra tra l'Adriatico e il Tirreno. Eh, considerate che il centro dell'Italia era già stato individuato durante l'epoca romana ehm, a più riprese quindi sia con Marco Terenzio Varrone sia con Plinio il Vecchio o altri storici dell'epoca avevano comunque individuato questa zona come il centro dell'Italia ehm, lì abbiamo praticamente Un'iscrizione con 20 lingue, con scritto il centro d'Italia in 20 lingue e invece proprio al centro della piazza abbiamo un, un pezzo in marmo dove indica proprio il centro. La piazza, come ho detto prima, è la piazza di San Lupo, qui c'è anche una, una cappella molto carina se la volete, se la volete visitare. e niente, per, per quest'oggi è tutto e ci vediamo alla prossima